William Wyler, il regista della signora Miniver, dei migliori anni della nostra vita, di vacanze romane. Wyler è qui per dirigere il film Ben -Hur, che da tendere c'è Mr. Astron, che sarà il protagonista del film. William Wyler è nato in Alsazia, in Francia, e il fatto che un regista come Wyler, cioè un regista che fino adesso ci ha dato dei film a carattere psicologico, intimista, faccia un film come Ben -Hur, ci fa pensare che non sarà soltanto un film colossale, ma forse qualcosa di più. On l'espère, on l'espère toujours va un film uh, un spettacolo, e noi speriamo anche, in un un buon film ça il mosaïque des 10 commandements sera protagoniste appunto sera Benor Well I can only say that although this is my first film for Metro I have worked for William Wyler before and I have been in Rome before and with those circumstances together I look forward to one of the most exciting pictures I've ever made I hope so. I'm a big